Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Io mi chiamo Salvi. La loro relazione era arrivata alla frutta. Vi è piaciuta? Vi raccomando, non perdete i prossimi video. Chao a tutti. Oh, Al próximo vídeo.